Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand Macché, un brand di proprietà della Break Shop SRL e siamo in compagnia della sua amministratrice Maria Rosaria Fiorito. Buongiorno Maria Rosaria e benvenuta. Salve a tutti, buonasera. Maria Rosaria, che cos'è Macché? Allora, Macché è un'idea che nasce circa 15 anni fa. È un'azienda a carattere familiare che voleva diciamo, sposare un po' la filosofia del buono, quindi eh, voleva racchiudere insieme ai prodotti di caffè in cialde e capsule un po' eh, diciamo, tutti i prodotti correlati al caffè, quindi cioccolato, spalmabili, liquori, cioccolat ehm, cioccolateria in generale, biscotteria, insomma tante golosità che potevano essere accompagnate al caffè e che potessero allietare il momento della pausa. E come si è sviluppato con diciamo, il progetto? È diventato un network con più negozi? Esatto, sì. Noi nasciamo come rivenditori di caffè in cialde e capsule con l'online, eh, poi abbiamo aperto quattro negozi fisici, tre sono in Campania e uno è in Emilia Romagna. E continuiamo diciamo, ad essere presenti online, abbiamo sviluppato in occasione della precedente fiera e di questa delle offerte che sono dedicate anche ai rivenditori e ai, ai privati perché ci rivolgiamo sia al mercato diciamo, dei privati che al mercato dei, delle rivendite, dei rivenditori, dei piccoli negozi in cialde e capsule che cercano un marchio alternativo, diciamo, ai marchi, quelli classici che sono, che sono presenti sul mercato, quelli, i, i grandi brand, diciamo. Attualmente voi realizzate prodotti a vostro marchio, eh, ma che anche per quanto riguarda il caffè. Esatto, sì, noi abbiamo tutta una gamma completa di chard e capsule, per qualsiasi sistema ormai, cerchiamo sempre di tenerci aggiornati su tutti i sistemi esistenti, quindi cerchiamo di essere al passo con il mercato, quindi partendo dalla classica cialda filtro carta che è quella più diffusa attualmente, poi ci sono tutti i sistemi a capsule per qualsiasi macchina, e poi tutta la gamma diciamo, di bevande, quindi sia solubili per le capsule che in foglie per le cialde, quindi quelle più naturali sostanzialmente. Ma non termina qui perché io vedo già, per esempio, anche solo alle nostre spalle, avete una lunga serie di prodotti, accessori, commestibili alimentari che eh, proponete al, ai vostri clienti. Esattamente sì, abbiamo cercato di accostare a tutta la gamma di caffè una serie di, di golosità che vanno dai, dai liquori alle spalmabili, cioccolatini, cioccolate, tavolette di cioccolato, croccantini, zuccheri aromatizzati, gelati, granite per adesso verrà l'estate, quindi ci siamo attrezzati anche per, per il periodo estivo. Uh, praline e qui abbiamo dietro di noi tazzine di, di, di cialda ricoperte uh, di cioccolato, wafer, cucchiaini, cioè, è un mondo. Cioè, è un mondo. Ecco, eh, questo mondo su, su quale sito possono eh, andare a eh, conoscerlo? Allora abbiamo il nostro sito che è che è un sito di commercio elettronico dedicato sia ai privati che ai rivenditori, quindi per qualsiasi esigenza possono rivolgersi al sito o a noi, diciamo, chiamarci in ufficio e i nostri operatori saranno disponibili per, per assistere a qualsiasi esigenza Ecco, vogliamo dare infine un indirizzo di posta elettronica da poter fornire eh, affinché appunto chi desidera entrare in contatto con voi farmi, farvi delle domande specifiche su alcuni prodotti o chissà chiedere di diventare vostri partner commerciali, può scrivere? Certo, info è l'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento per qualsiasi esigenza. Ecco, ricordiamo che Macche. Com e senza, senza l'accento sulla E finale della parola. Okay. <ride> grazie Mario, Mario Rosario, sei stata davvero molto cortese, ti ringrazio per la disponibilità e ti invito a salutare gli amici di BandinTV.it Buonasera a tutti, grazie mille.